Ma noi chi siamo? Cioè, ma con chi giocano? Sì, ok. Partiamo da qua. <ride> quindi facciamo questo pezzo. Questo pezzo. Questo pezzo. Pezzo fino <ride> fino. <ride> Ma quindi con chi giocano? Con chi giochiamo? Con te. Tu sei? Io sono Elisa. Tu chi sei? Io sono Giano. Chi? <ride> <ride> Giano. <ride>